è oh. oh, eh, da tantissimo tempo che non ci sentivamo eh. ebbene sì dall'intervista del, del lockdown. Eh, lockdown Beh, io sì. ricordo era l'8 marzo del 2000 più o meno 20. io l'8 ho quando... <ride> finito di lavorare e, e poi Abbiamo fatto quella L'abbiamo Abbiamo fatto tipo una settimana dopo, non lo so, 15 giorni dopo. Insomma, ci siamo, ci siamo cominciati a distreggiare su queste comparzate video. Ma va bene, sono sempre informazione perché... Ma informazione sì, sta... no, io mi sono divertita tantissimo, ho fatto tantissime interviste e alla fine poi ho deciso anche io di aprire il mio canale YouTube. Quindi voglio dire no, no, è qualcosa che è... poi alla fine molto interessante eccolo qua questo è l'indirizzo del tuo canale youtube perché vorrei riprendere con te un, un discorso di benessere e sì. attraverso il tuo libro nel 2018 ottobre 2018. Eh, ottobre 2018 che aveva preso un po il piede della situazione per aiutare queste persone in questo caso specifico tuo in ospedale perché tu sei rara da questo punto di vista magari intanto diciamo un pochettino l'argomento intanto perché non, non sempre tutti conoscono queste tecniche olistiche. Allora, io ho scritto un libro su Reiki, che è una eh, tecnica energetica di origine giapponese. Si traspette energia semplicemente toccando la persona con le mani. È qualcosa molto simile alla pranoterapia, che magari non è conosciuta, ma comunque quantomeno nominarla già sembra meno... Eh, meno distante insomma dalle, dalle persone, comunque sì. sono due tecniche eh, diverse anche se comunque alla base c'è comunque l'energia, solo che eh, l'energia del Reiki eh, si prende dall'universo, mentre eh, la pranoterapia il, eh, il soggetto che dà l'energia dà la propria energia perché nasce con questa dote e ce l'ha in eccesso, e la dà, però deve stare attento a non darne troppo altrimenti si scarica a lui. Dunque io ho conosciuto questa tecnica energetica eh, e quindi torniamo all'argomento ospedale quando sono stata operata nel 2013 per un eh, tumore alla testa. Di conseguenza ehm, insomma, le, eh, le mie amiche, anzi una in particolare, ci teneva a insomma, aiutarmi in, in qualsiasi modo. Certo, non, le persone non possono stare lì a fare quello che hanno da fare i medici, però in qualche maniera il sostegno è sempre più che gradito. E, insomma, poi dopo l'intervento, quando sono uscita, mi ha fatto per mesi questi trattamenti. Io inizialmente ero un po' scettica perché dicevo beh sì eh, mi rilassa questa tecnica ma non credo possa aiutarmi a guarire prima e invece, invece sì perché innanzitutto eh, mitiga il dolore l'operazione ovviamente quello, sono tutte cose che fanno i medici però poi il nostro corpo quando c'è una cicatrice è soprattutto importante come la mia perché comunque insomma eh, da qui su fino alla, alla base del collo insomma oltre 30 punti e quella guarisce da sola con i, con i mesi, insomma, no? Perché piano piano si cicatrizza da sola, come quando ci facciamo qualsiasi eh, graffio, taglio, quello che sia, insomma. E, e quindi, niente, insomma, a quel punto mi sono cominciata ad appassionare, e ho frequentato il corso di primo livello, di secondo livello, con lo scopo proprio di eh, portare questa tecnica energetica come volontariato in ospedale proprio nel reparto dove ero stata ricoverata. E perché avevo visto in quelle tre settimane che ero stata lì che effettivamente era un reparto un po' particolare, che c'era bisogno di un, un aiuto in più diciamo, rispetto all'aiuto medico, perché eh, i medici ovviamente fanno quello che c'è da fare, però ci vuole anche sostegno, eh, sono momenti un po' particolari che non, non sempre si vieno bene, anzi quasi mai. E, e quindi eh, ho chiesto al primario se era possibile fare questa cosa e andavo lì due volte a settimana. Ho fatto cinque anni di volontariato, mi sono fermata esattamente a. a 4-5 giorni è la data che hai detto tu prima, 8 marzo, che ti sei fermato da, di lavorare, io tipo il 5, adesso più o meno quella è la data, è stata l'ultima volta che sono andata a fare volontariato in ospedale, quindi da marzo eh, del do, 2015 a marzo 2020, quindi precisi 5 anni, perché sappiamo tutti che cosa è successo al mondo intero, e quindi con il Covid la vita eh, purtroppo si è fermata. Eh, però due anni prima avevo fatto uscire il mio libro, che eh, ripeto, è un libro Sissu di Reiki, ma in realtà non è eh, un libro classico, nel senso che ce ne sono tantissimi. Eh, li potete trovare online, in libreria, eccetera, ma parlano tutti della tecnica, delle origini. Il mio è l'unico, e sottolineo, l'unico libro che parla di esperienza sul campo in questo caso eh, ospedaliero e quindi ci sono interviste, cioè non interviste, sul mio canale poi le trovate e poi ne parliamo magari. Eh, ci sono quindi i racconti sul libro, i racconti di quello che è successo con pazienti, infermieri e neurochirurghi che eh, in quei primi anni, quindi fino a quando è uscito il libro, poi ovviamente come ho detto ho continuato anche dopo, hanno provato il Reiki da me e quindi ci sono delle esperienze bellissime, pensa che quando ho fatto la Presentazione eh, a, alla libreria dell'Auditorium Parco della Musica. So, è venuta anche una ex paziente del San Filippo Neri che aveva ricevuto orecchi da me e siamo rimaste tanto amiche. Lei è venuta apposta dalla Sicilia per me e ha letto un passo del libro proprio che la riguardava ed è stato bellissimo. Anche un'altra ex paziente è venuta e ha letto il passo del mio libro e una settimana prima, esattamente, era diventata mia allieva perché lei stessa ha frequentato il corso di primo livello insieme alla figlia e altre persone, ma comunque anche lei ha intrapreso questo percorso. Quindi non solo ho, ho, ho aiutato delle persone, ma anche poi alla fine introdotto queste persone a questa stupenda tecnica energetica. Quindi è bellissima sta sì. cosa. partiamo dal libro, ma faccelo vedere fisicamente questo libro. Certo, eccolo, eccolo qui. Eccolo là, perfetto. Bello cicciotto. giro di di fianco, facci vedere. No, no, quante beh, non, allora, sono eccolo. pagine sono il libro? Allora, e qui c'è tutta la perfetto, la scritta perfetto. dietro della quarta di copertina, ok? Allora, eh, la scritta qui sotto non sì. so se lo vedete, magari se guardate con il cellulare non si legge, ve lo dico io tecnica energetica in affiancamento alle terapie convenzionali quindi assolutamente questa tecnica non va a sostituire le cure mediche lo sottolinea anche nel libro eccetera perché comunque io proprio perché ho fatto questa cosa in ospedale eh, mi sono come si suol dire tenuta bassa ho fatto il mio lavoro senza disturbare quello che eh, che hanno tutti quanti da fare in ospedale sono stata molto molto di aiuto infatti mi indicavano loro eh, i pazienti da, da trattare che sostanzialmente si dividevano in due diciamo, categorie: quelli che erano molto, molto agitati perché magari il giorno dopo dovevano affrontare l'intervento e quindi eh, ovviamente eh, si rilassavano, insomma, stavano bene con questo trattamento di, di benessere energetico. E poi eh, anche alle persone, magari le stesse che incontravo la settimana dopo, stavano ancora lì, che avevano do dolori ovviamente post-operatori, chiaramente i dolori si possono far passare eh, con eh, l'antidolorifico, ma vuoi mettere, farli passare per qualche ora, intanto, semplicemente con una tecnica energetica, quanto può alzare il, il morale no? una persona dice beh allora se posso eh, stare bene con un semplice eh, trattamento energetico figurati fra un po' di tempo come sto, non mi ricordo più niente di quello che ho passato no? quindi cioè, bellissimo anche questo che spettacolo guarda io ho fatto una sorpresina senza dirti niente allora, dimmi allora. <ride> a me eh, piacciono le sorprese sì, no, Va bene. allora eh, sul mio portale Callori ho sì. integrato nella sezione shop, adesso faccio tutto un po' il giro, ci sono varie varie cartelle eh, dei prodotti che sto sì. vendendo sì. e una in particolare c'è cioè il tuo libro che io apro in questo momento per poi eh, questo link che è nel mio eh, portale mi porta direttamente su Amazon, questo è il bottone, qui ci sono qualche okay. informazione c'è un, un bellissima playlist tua, consiglio sì, alle persone. È precisa, proprio eh, specifica per i Reiki. Esatto, del Reiki, l'ho inglobata e ho messo delle informazioni così potrebbero andare più a fondo con le informazioni cliccando direttamente sul eh, link il momento per aiutarlo ma poi sono scrivere anche Angela Chiumenti su eh, Amazon e acquistare questo libro in questo momento sta a 17 e 10 poi sicuramente okay. un libro quando viene ricercato da da tutti aumenta anche il suo prezzo però per il momento è qualcosa di eh, storico Storico in che senso? Che è l'unico libro che racconta le esperienze sul campo di un ospedale. Sì, eh. è, è, è l'ospedale è il riparto di neurochirurgia del San Filippo Neri di Roma. Benissimo. Che Guarda, ho... allora ti faccio vedere, ti faccio vedere. Eh, anche se comunque in bianco e nero la foto, però eh, comunque c'è. Eccola qui, la foto con... Eh, il personale medico infermieristico eh, si dovrebbe vedere sì ok e qui sopra anzi qui sopra perché non riesco a vedere qui sopra c'è scritto proprio il nome del reparto e il, il nome del primario alla foto che va bene sì rimetti, rimetti la foto eccola praticamente c'è il, il, il nome del, del primario e del reparto e, e qui ci sono io insieme alla caposalla qualche infermiere e qualche nero grazie ma io spero che prossimamente adesso dopo questi due anni che non vai in ospedale da riprendere questo cammino No, eh, eh, guarda io non, non ti dico quanto mi manca questa, questa esperienza proprio perché è, è qualcosa che ti nutre veramente l'animo e quindi eh, sai, tutte queste limitazioni che ancora ci sono perché eh, c'è ancora la necessità del Green Pass in questo, in questo istante ancora fino al 31 dicembre per entrare negli ospedali e in RSA quindi le limitazioni ci sono le limitazioni anche di visite quindi figurati se le persone poi uh, si fanno mettere le mani per fare i trattamenti reghi quando neanche gli fanno vedere i parenti quindi bisogna aspettare il momento giusto per riprendere queste cose Certo, ci dobbiamo adeguare allora al libro per il momento allora, ah, sì. eh, a prescindere eh, dal, dal fatto se sì, il, il libro eh, diciamo, interessi le persone per questa tecnica energetica, è un ottimo libro da tenere come è scritto qui eh, sul, praticamente sul, sul comodino e leggere un pezzettino ogni sera perché fa andare a dormire eh, con la serenità del cuore perché ci sono tante, tante esperienze belle mentre in giro si parla solo di notizie meno belle diciamo così ok sono d'accordo con te io ho limitato i telegiornali per il momento esatto per il... anche perché però... tanto dicono le stesse cose eh, e, le stesse cose, e... le le cose leggermente diverse ma poi alla fine sappiamo sì, sempre... <ride> quindi Guarda, <ride> evitiamo allora ci vediamo alla prossima puntata io spero in ospedale di fare una diretta con te, tanto adesso con questi telefonini e la tecnologia lo possiamo fare e, e in bocca al lupo per il libro e vedrai che ce la faremo tutti quanti. Certo, no? assolutamente, Vabbè. mi raccomando, leggetelo eh, nella sequenza che c'è scritto perché ci sono dei titoli ovviamente per ogni pezzetto che va avanti nella storia, ma eh, c'è cioè da seguire una storia cronologica, cioè da quando inizialmente questo Reiki non lo conosceva nessuno, non se lo voleva eh, far fare nessuno, l'ho iniziato a far provare agli infermieri che poi tutti felici e contenti appena pronunciavano questa cosa del Reiki avevano il, il sorriso sulle labbra e quindi i pazienti hanno cominciato a farselo fare. Poi eh, c'è stato il passaparola tra pazienti di distanze diverse quindi poi la voce si allargava poi addirittura pure i parenti me lo chiedevano e io dicevo no qui non sono qui per voi ma per le persone infatti simpaticamente una signora una volta mi ha detto bene allora mi faccio dare un letto qui vicino a mia madre così poi lo fa anche a me grazie Angela grazie a te alla prossima alla a prossima te. sono le soluzioni adesso che dobbiamo fare le, le, le soluzioni che dobbiamo fare adesso è mm, prendere in mano la nostra consapevolezza in questo momento e allora, chiaramente questa cosa come a me come a tutto il resto del mondo è caduta in testa come una tegola di punto in bianco di conseguenza nessuno di noi si era preparato a quello che è di novità su questo campo Beh, diciamo che purtroppo eh, quando si parla di tecnologia in questo più ultimo periodo, va in concomitanza con coronavirus. Eccolo qui. Perfetto. C'è un video che dura 15 minuti. Sì. Eh, questo è uno dei programmi che c'è in colorista vincente, che si chiama The Chromium.